Tutti oggi prepareremo la ciambella salata allo yogurt il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 yogurt bianco intero olio di semi di arachidi uova sale lievito istantaneo per torte salate fontina a dadini salame a dadini e olive snocciolate tagliate a pezzetti diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina L'olio, il sale, le uova, lo yogurt e il lievito. E facciamo amalgamare per due minuti a velocità 5. Aggiungiamo una parte del formaggio, una parte di salame. parte di olive e facciamo amalgamare per 20 secondi anti orario velocità 3 Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo a ciambella, ben imburrato e infarinato. Abbiamo posizionato l'impasto in uno stampo da 24 cm, adesso metteremo sopra le olive, il salame e il formaggio rimasti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella salata allo yogurt. Grazie e alla prossima ricetta!